Ciao ragazzi, in questo video vedremo un tutorial dove verrà creato un programma in python dove calcola il determinante di ogni matrice, di ogni dimensione allora, il primo pezzetto di codice, cioè la prima cosa che dobbiamo inserire sarà la libreria che verrà usata per questo programma verrà usata la libreria numpy dove contiene il metodo per calcolare il determinante e viene caricata con questo modo in Python. Import Numpy as NP. Allora, cos'è Numpy? Numpy è una libreria open source per il linguaggio di programmazione Python che aggiunge supporto a grandi matrici e array multidimensionali insieme a una vasta collezione di funzioni matematiche. È questo che ci serve, cioè il calcolo di determinante di alto livello per poter operare efficientemente su queste strutture dati. È stato creato nel 2005 da Travis Oliphant basandosi su numeric di Jim Ogunin cioè Nampi è una libreria che ci offre supporto in maniera automatica per calcolare certe funzioni. A noi ci serve per il nostro programma il calcolo di determinante e questa libreria qui, questo paghetto ce lo offre allora torniamo al nostro codice poi la prossima cosa che dobbiamo fare è di pensare come lavorerà questo programma io voglio che abbia la possibilità che l'utente inserisce qualsiasi matrice e il programma calcola il determinante quindi la prima cosa che vado a fare è di creare due input dove l'utente decide la dimensione della matrice perché come sappiamo il determinante viene calcolato solo per una matrice quadrata allora questo lo farò con il metodo sequente. definisco una variabile R per le righe e poi scrivo questo int input dove su input devo descrivere cosa deve fare l'utente cioè qua mi dice inserire numero di righe la stessa cosa devo fare anche per le colonne metto una variabile C maiuscola e la stessa cosa un int un metodo input inserire numero di colonne allora cosa fanno questi due metodi? sono due metodi input dove quando vengono eseguiti chiedono all'utente questo gli sta fra i cancelletti cioè numero di righe e numero di colonne tutto questo che scrive l'utente sarà un intero cioè sarà tipo due righe, due colonne tre linee, tre colonne e tutto questo viene salvato in una variabile r e una variabile c che verrà usato dopo allora torniamo al nostro codice poi una volta decisa la dimensione della matrice questo che dobbiamo fare è di inserire gli elementi della matrice cioè i numeri e questo lo faremo con un altro input prima devo stampare un messaggio all'utente cioè di inserire i numeri e poi creo un metodo dove i numeri inseriti vanno salvati in un array creo una variabile numeri dove su questa variabile numeri viene salvato l'array crea una lista list map d'interi input cioè lascio l'utente decidere split vedremo che significa questo poi una volta decisa la dimensione questo che dobbiamo fare è di inserire i numeri cioè e come si fa questo? con questo metodo input qui e cosa fa questo metodo? questo metodo input permette all'utente di scrivere tutti gli elementi della matrice interi cioè tutti i numeri da cui è composta la matrice separati con spazio cioè Abbiamo questa custodia e sta aspettando di mettere i numeri Sta aspettando dall'utente di mettere i numeri L'utente mette per esempio 1, spazio, che lo spazio non è niente altro dallo tasto space della tastiera 2, spazio 3, spazio 4 Questo metodo qui crea un array con 1, 2, 3, 4 e viene salvato la variabile numeri allora abbiamo inserito anche i numeri della matrice poi questo che dobbiamo fare è di rimodellare questo array in una matrice di dimensione che abbiamo deciso qui quindi questo lo faremo così dobbiamo creare una nuova variabile matrice dove in questa variabile matrice vengono inseriti questi numeri qua di queste dimensioni che abbiamo deciso prima e questo lo faremo così np array e prende l'array numeri cioè questo che abbiamo creato poco fa e lo rimodella res shape con le dimensioni che abbiamo dato R,C dove R è il numero di righe che abbiamo inserito prima e C il numero di colonne che abbiamo inserito prima e poi questo che dobbiamo fare è distabbare questa matrice quindi una volta decisa la dimensione della matrice una volta caricati i numeri di cui è composta la matrice questo che dobbiamo fare con questo metodo è di prendere questi numeri qui e trasformarli in una matrice. Qua abbiamo detto se abbiamo un array di questi numeri e qui abbiamo deciso che la nostra matrice ha due rie e due colonne. Questo che fa questo pezzo di codice è di trasformare questo array in una matrice 2x2, cioè due rie e due colonne. I primi due numeri saranno la prima riga e gli altri due saranno la seconda riga cioè 3, 4 e quindi il risultato sarà questo qua una matrice 2x2 e dopo dobbiamo calcolare il determinante di questa matrice andiamo a vedere come si fa e poi per ultimo dobbiamo scrivere il metodo automatico che si calcola il determinante dal pacchetto nabi quindi dobbiamo scrivere una variabile determinante su cui verrà salvato il determinante e il metodo automatico per calcolare il determinante del pacchetto NABB è np.lin.alc dal lineare. di che cosa della matrice che abbiamo salvato nella variabile matrice e poi questo dobbiamo fare di stampare il determinante di stampare il risultato print il, il determinante della matrice è uguale a in questo punto questo dobbiamo fare di concatenare il risultato di questa variabile, qui, cioè il programma deve stabbare questo concatenato con il contenuto della variabile determinante e questo lo faremo così più stringa determinante allora cosa abbiamo fatto fino adesso? abbiamo deciso la dimensione della matrice con questo pezzo di codice poi abbiamo inserito i numeri della matrice abbiamo rimodellato la matrice perché qui avevamo un array con questo metodo qui abbiamo creato la matrice e con questo metodo qui automatico di viene calcolato il determinante dove viene salvato in una variabile determinante e poi Stabba il risultato con un messaggio concatenato con il contenuto della variabile determinante dove è un numero. Allora l'importante qua è di capire come funziona questo metodo qui. Qui viene chiamato un algoritmo che è salvato nella libreria NAMPI dove calcola il determinante con lu Andiamo a dare una rapida occhiata cos'è LU fattorizzazione. Allora come funziona la LU fattorizzazione? LU fattorizzazione usa l'eliminazione di Gauss dove prende una matrice e applicando Gauss crea due altre matrici. La L dove è questa qui. Come si può vedere una matrice triangolare inferiore dove tutti gli elementi sopra dalla diagonale principale sono zeri. La diagonale principale è composta solo da assi. E tutti i numeri qua sotto vedremo con un esempio cosa sono. E poi questa matrice L viene moltiplicata con la matrice U. Dove U è il risultato dall'eliminazione di Gauss. Cioè se portiamo una matrice a scalini. Questa è la U. Allora andiamo a vedere un esempio semplice, sia la matrice M che questa qui. Allora la L è la triangolare inferiore dove tutti gli elementi della diagonale principale sono assi, sopra la diagonale principale tutti sono zeri e qui sotto abbiamo semplicemente i numeri che abbiamo usato per Gauss per ridurre questa matrice a scalini cioè per ridurre questa matrice a scalini questo dobbiamo fare di fare tutti questi zeri sotto la diagonale principale quindi per far diventare questo elemento qui 0 questo abbiamo fatto di moltiplicare la prima riga con 2 e sottrarla cioè R2 diventa 2R1-R2 e questo 2 qui lo scriviamo qui. Analogamente facciamo per tutti gli altri. Questo per far diventare questo 0, abbiamo moltiplicato la prima riga con 2 e così via. La matrice U è il risultato dell'eliminazione di Gauss. Quindi se portiamo questa matrice a scalini, il risultato è questo qua. Poi, c'è un'altra proprietà di matrici. questa qua. E che significa questo? Se portiamo una matrice a scalini, cioè o triangolare superiore o triangolare inferiore, il determinante di queste matrici non è altro dal prodotto della diagonale principale. Cioè, questo qua, il determinante di questa qua è 1 per 1 per 1 per 1 che fa 1. Il determinante della matrice U è 1 per meno 5 per 14 fratto 5. Per meno 19 fratto 14, e questo fa meno 19, cioè il determinante della matrice M è 1 per meno 19, cioè il determinante della matrice L della fattorizzazione LU è sempre 1 perché la diagonale è composta da A. Quindi il metodo di Nabi questo lo usa per calcolare il determinante. E di fare la moltiplicazione di questa diagonale qui della diagonale principale della matrice U è sempre moltiplicata con 1 e quindi il determinante sarà uguale con questa moltiplicazione e questo vale per qualsiasi matrice di qualsiasi dimensione una volta ridotta a scalini il determinante è uguale con questo prodotto qui allora andiamo a fare una verifica andiamo a inserire questa matrice qui al nostro programma e vedremo se il risultato è meno 19 Allora per correre il codice scelgo Comincio dall'inizio In bornhabi asmp Ho scelto questo pezzo di codice Andiamo Poi Al secondo pezzo Ecco mi chiede le righe Devo scrivere 4 Perché è una matrice 4x4 invio, inserire numero di colonne, ancora 4 e poi vado in questo pezzo inserire i numeri, allora questo che devo fare è di inserire tutti i numeri cominciando dalla prima riga, separati con spazio, cioè 1, spazio 3, 4, 5 che è la prima riga 2, 1, 1, 0 che è la seconda riga 2, 3, 1, meno 1 che è la terza riga e l'ultima che è 0, 4, 3, 2. Invio. Questo che devo fare adesso è divenire qua. Correre questo pezzo di codice mi deve stampare la matrice. Eccola. E poi all'ultimo pezzo mi deve calcolare il determinante e il risultato deve essere meno 19 e eccolo, la parte decimale non la dobbiamo considerare e se questo programma per esempio ci dà un risultato 5,9999 il determinante sarà uguale con 6 allora andiamo a vedere un altro esempio e vedere come reagisce questo programma se mettiamo una matrice per esempio 3x2 cioè 3 righe e 2 colonne andiamo ancora all'inizio poi, secondo pezzo, allora dobbiamo mettere una matrice con tre righe, cioè tre e due colonne. In questo punto non abbiamo problemi, anche la matrice verrà stabbata. Poi mettiamo per esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco il risultato: abbiamo una matrice di 3 righe e 2 colonne. Però quando vado a calcolare il determinante, sicuramente mi dà errore. Eccolo. E cosa mi dice? Che la dimensione della matrice che ho inserito non è quadrata. Perché, infatti, è una matrice 3x2. Il programma che ho usato per implementare questo programma. Si chiama Anaconda Jupiter, di Anaconda JupyterLab Però per far questo deve scaricare un programma e installarlo Se qualcuno vuole correre questo codice, questo pezzo di codice Però non vuole installare qualcosa, c'è un online debugger Che si chiama Online GDB. Il link viene fornito sulla descrizione del video L'unica cosa che dovete fare è di entrare su questo debugger online scegliere python e poi copiare o scrivere il codice qui allora copio il codice che ho scritto qui eccolo, qui avevo sbagliato Ho dimenticato la lettera H e vado a correre il codice devo premere il bottone verde che c'è scritto run o F9 ed ecco allora mi chiede di scrivere il numero di righe metto 2 metto una matrice 2x2 numero di colonne 2 inserire i numeri separati di spazio metto una matrice semplice 1 2 3 4 una matrice 2x2 invio ed ecco la matrice è questa qua E il determinante è meno 2 perché infatti se faccio 1 per 4 meno 3 per 2 è 4 meno 6 che fa meno 2. Per adesso è tutto ragazzi, sulla descrizione troverete link sia per Jupyter Anacoda sia per Live Compiler GDB. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. Alla prossima!